non c'è ancora allora allora seguiamo l'ordine scusate questa è la diretta ci colleghiamo allora adesso con l'isola del Giglio ci sei? Aspetta, aspetta, aspetta. allora eccolo qua eccolo allora qua. Sì, comandante Ma... De Falco dovrebbe Ma... essere lì Ma... vicino a te un attimo comandante una... venga qui comandante è semplicemente Beh. lei è stato qui c abbiamo un problema no no venga qui comandante Beh, sì. eh... dischettino, venga, vogliamo sapere perché oggi qui sull'isola siamo in diretta sul Raiuno. Allora, siamo vi, sto, vi racconto quello che sta succedendo, perché se no uno da casa può pensare a Petra Calvina, ecco spieghiamo però qual è il problema, perché se no siamo sì. da casa pensano, no, siccome no, tu esci no, da un'immagine no. e acchiappi qualcuno la casa e dico ma che sta succedendo? Allora spieghiamo, doveva essere. Succede un... che noi abbiamo. Sì. Doveva essere con noi il comandante De Falco, però il comandante De Falco oggi è qui sull'isola in visita privata. E voleva, insomma, rivolgere un ringraziamento a Lisa, lo voleva stare vicino oggi con i naufraghi, con le persone che hanno subito un lutto il 13 gennaio scorso. Purtroppo, dopo aver visto le immagini di Schettino, il comandante De Falco non vuole interagire faccia a faccia con il comandante Schettino. E quindi, proprio mentre stavamo per iniziare il collegamento, però, lui non scusa, ha voluto più accettare scusa, il suo streaming. Però, scusami, io scusami, lo sto pregando Ilenia, di arrivare. Mi ascolti, ecco, allora Elena, io... Rassicura il comandante De Falco che non c'è nessun faccia a faccia tra lui e il comandante Schettino. Se ha voglia di dire perché è venuto lì, riusciamo a recuperarlo, ne parliamo dopo. Allora, però adesso rimaniamo a quella che era l'idea. Di...